Vincio, ho hai, hai il telefono, Vincio, ho, mon Vincio, Vincio, ho montato Vincio, Vincio, ho il pannellino solare sulla mia piscina fuori terra così almeno col sole si scalda sì? e perde l'acqua dappertutto, perde tutta l'acqua ma hai regolato bene i flussi intendo hai montato un kit di bypass così riesci a gestire i flussi ehi sì, kit di bypass è oh, anche cardiologo io non lo so intendevo se hai montato un kit di bypass un sistema che ti permette, montato su un impianto, di gestire al meglio i flussi. E eh no, Vincio, Non so neanche di che cosa si tratta, sto, ma cos'è questo bypass? Ciao siamo! Vincenzo! E Fausto di Castelflora Piscine, se anche tu hai comprato un riscaldatore solare, una pompa di calore, un cloratore o qualsiasi accessorio che funzioni con la filtrazione della tua piscina... Ma non sai come regolare il flusso dell'acqua? In questo video ti spieghiamo come fare a installare, a creare il tuo kit di bypass qualunque raccordo tu abbia, qualunque piscina tu abbia che ti permetterà di poter regolare, parzializzare tutti i flussi, evitare, come sottoscritto, di avere perdite d'acqua in giardino. Dai Vince, spiegaci un attimo cos'è sto kit di bypass. Sì Fausto, il bypass è una parte di impianto che eh, posizioni normalmente dopo il filtro, prima del ritorno in piscina, e serve per suddividere al meglio il flusso all'interno del, delle tubazioni, in maniera, così da avere i, i flussi controllati. Ah, quindi poi io col bypass posso decidere quant'acqua mandare al riscaldatore e quant'acqua mandare direttamente in piscina, ad esempio. Esatto. esatto. O puoi gestire tramite delle valvole. Chissà cosa costa sta roba. No no, no, no, Fausto, come sempre abbiamo preparato dei prodotti che con pochi soldi ti permette di, di poter installare senza problemi un kit di bypass. Come in una piscina interrata. No? Esatto, sì. Immagina vedere un tubo con due uscite supplementari l'acqua entra da una parte ed esce dall'altra ma prima quando appunto attivi il bypass ci sono queste due uscite supplementari che ti permettono tramite delle valvole di indirizzare il flusso dell'acqua all'accessorio per il quale tu hai installato questo bypass fino addirittura a bypassare appunto l'apparecchio che tu hai collegato ma Vincenzo perché devi usare un bypass? il kit bypass è utile quando vai a installare sull'impianto della piscina un qualsiasi accessorio ad esempio il scaldamento solare oppure una pompa di calore, oppure un, una centralina di trattamento chimico dell'acqua, come potrebbe essere un coloratore o un regolatore di pH. Installando il bypass hai la possibilità di escludere in qualsiasi momento, in maniera veramente velocissima, quell'accessorio che per una ragione o per un'altra in quel momento non ti serve o magari necessita di una piccola sistemazione o una piccola riparazione, o nel caso del, del riscaldamento solare magari è già l'acqua eccessivamente calda e quindi vuoi vuoi bypassare, vuoi escludere eh, l'impianto solare dal, dal circuito della tua piscina senza ovviamente dover staccare i tubi, perché? perché negli impianti delle fuoriterra in verità il bypass potrebbe essere anche non utilizzato sostituito da stacchi i tubi e attacca i tubi eh, ovviamente ci sono alcuni apparecchi tipo i riscaldatori solari e hanno proprio bisogno di questo bypass perché quando tu hai l'acqua calda come fai a dirgli a lui di non scaldare più cioè il sole è 30 gradi questo ti continua a scaldare l'acqua e non va bene ma poi soprattutto c'è bisogno di parzializzare i flussi per diminuire o aumentare la portata verso ad esempio il riscaldatore così come diminuire la pressione quindi mantenere più bassa la pressione dell'acqua che altrimenti in alcuni casi per alcuni tipi di riscaldatori solari soprattutto quelli un pochettino più economici a volte è pericoloso quindi ci sono delle situazioni dove non è consigliato ma è obbligatorio installare un bypass un key di bypass altre situazioni dove invece è consigliato semplicemente perché ti permette di regolare meglio il funzionamento di questo apparecchio o magari ti permette eh, di escluderlo facilmente quindi diventa non solo utile ma pratico però vince io eh, noi vendiamo le pompe di calore della Grey e c'è scritto che non serve il kit di bypass perché invece tu me lo consigli. Sì, la, la, la Gre non lo consiglia perché prevede che venga, venga utilizzata con la gamma dei suoi filtri i quali hanno già eh, testato e verificato che non procurano danno al circuito della pompa però come spesso vediamo può capitare, anzi capita sempre più spesso che poi il cliente mantiene la piscina cambia la pompa, mette un po' più potente quindi dopo eh, potrebbe diventare eh, un problema se appunto vado a fare una combinazione differente non solo io aggiungerei anche che le pompe di calore ad esempio lavorano con una differenza di temperatura molto bassa ti sarai accorto se hai una pompa di calore della Grey o della zodiac o di un'altra marca che non è che in due minuti tira su una temperatura di 15 gradi capirai bene che se riesco a regolare in maniera ottimale il flusso dell'acqua che li passa attraverso il circuito della pompa di calore potrei ottenere come beneficio un aumento della performance di riscaldamento che si potrebbe tradurre in eh, arriverò ad una temperatura alla temperatura voluta in meno tempo o spendendo meno soldi senza contare poi che poter escludere la pompa di calore in qualsiasi momento ti Mette nelle condizioni di essere sicuro che il riscaldamento è spento e oltre al vantaggio reale hai anche un vantaggio pratico che eh, è, è dato dalla comunità di gestire il key di bypass. Bello, Vince, bella idea, ma tu come faccio a capire come funziona e a comprarlo senza sbagliare? Ora, come sempre, sai che mh, se sei in difficoltà puoi chiamarci. Secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo nei pressi di Parma? Oh, no, che strano, deve essere caduta la linea. Altrimenti puoi sicuramente fare da solo sul, sul nostro sito. Abbiamo approntato un prodotto specifico, Kid Bypass, che ti permette di scegliere i raccordi necessari per le quattro uscite che lo compongono. Una volta fatte le scelte, lo vedrai visionato sullo schermo del tuo PC e de decidere se è la soluzione che fa il caso tuo. Noi diamo la possibilità di scegliere ognuna di queste quattro di questi quattro raccordi e li abbiamo suddivisi in entrata per i tubi della Intex, quindi con il tubo bocchettonato, oppure entrata con il tubo a fascettare del 32 o del 38, oppure ancora entrata del 50 in collaggio del 63 in collaggio e la stessa cosa vale per l'uscita e per le due uscite supplementari. Vince ma io se ho ad esempio due bypass perché ho sia un sistema di trattamento dell'acqua che ha bisogno di un bypass che un sistema di riscaldamento come faccio a capire qual è l'ordine corretto? Allora, Quando ti aiutiamo noi con considera che la prima cosa è il riscaldamento come ultima cosa è il trattamento chimico. Il principio che vale è questo. Bisogna dare, quando hai più elementi da collegare, la priorità a quelli che non alterano i valori dell'acqua. All'inizio, come primo elemento, metterò il eh, sistema di riscaldamento. Poi, a scalare, metterò i vari sistemi di dosaggio, piuttosto che fino ad arrivare all'entrata in piscina. Se ce lo richiedi, potrai giuntare questi due elementi di bypass in maniera compatta, così da... Ehm, poter installare eh, queste apparecchiature direttamente nel tuo box, eh, nel tuo locale tecnico, insomma dove hai già posizionato eh, la, il tuo gruppo filtrante. Abbiamo anche previsto dei sistemi di fissaggio con dei collari o delle squadrette che ti permettono di fissare questo bypass proprio per fare in modo di sì, è una piscina a fuori terra, però voglio fare comunque un lavoro bello pulito. Perché non è che ti spieghi molto bene, non sei proprio chiaro chiaro. Eh, per questo video è tutto, eh, se hai dubbi o domande scrivici qui sotto nei commenti. Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i video che man mano, grazie anche al tuo interesse, continuiamo a pubblicare.